so fucking precious when you smile you so fucking precious when you smile yeah it from the back and drive you wild Girl, I lose myself up in those eyes. i i Lato, la no io. Sono tornato? Non sono tornato? Non lo so, ma per quello che ho mangiato direi che... Per questo ti ho dato un bel 10. Allora, non facevo un video dai secoli. Non avevo voglia, non ho voglia. Oggi vorrei vedere un attimo YouTube. Per questo ho deciso, amici miei, di fare con un sottofondo adatto. <sussurra> Una reazione a like dislike. Non ho ancora guardata Voglio provare una cosa Pills. fatta la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, di la, la, di Yeah